allora ciao antonio allora queste sono questo è il dato che mh, lo ship file che mi hai passato e, aprendo la tabella attributi naturalmente ho nascosto tutte le altre variabili guarda qua ce ne sono un sacco di variabili ho preso solamente le prime tre in modo da poter ragionare su questo così da focalizzare meglio il problema allora, la tua richiesta, il tuo problema era quello di rappresentare questi tre attributi in un unico, oh, per esempio, grafico, in un unico Ora, eh, istogramma. Ora, l'istogramma, per come è, nasce, per come è stato oh, studiato, elaborato, prendi i valori da uno o da due colonne al massimo, non può prendere varie, più di due colonne, ok? Qua, qua ne abbiamo almeno tre più la quarta che sarebbe perché eh, nelle, nei, negli istogrammi ci vogliono dipende naturalmente qual è il tipo al, possono chiedere anche due campi cioè il valore x e il valore y la x è il valore nella scissa, la y è il valore interno dell'istogramma stesso ma qua ci dovete dove dare tre campi diversi e quindi non, è difficile farlo così okay? se non impossibile allora il mio ragionamento è, è il seguente innanzitutto ti faccio vedere quello che eh, si può fare questo è il risultato del mio ragionamento come vedi abbiamo le tre variabili e questa qua è la particella ok? questo è il risultato ritorniamo a noi nella nostra tabella attributi il ragionamento è questo per ogni record, siccome abbiamo più attributi, io questi attributi li metto in fila in un campo, in un unico campo, perché così vuole l'istogramma. Ma nel momento in cui lo metto in un unico campo, io vado a creare una nuova tabella che eh, metterò in relazione una M con questa. Il risultato di questo processo, cioè di mettere queste tre colonne. In questo caso sono tre, se fossero di più, non c'è problema. L'elenco sarebbe più lungo, ma in questo caso, guarda qui il risultato: è quest'altra tabella, qua. vedi? Che per ogni g etiche 1, 2, 3 sono tre variabili 1, 2, 3, ci ho tre righe dove. Qua c'è il nome della variabile, ploat, pleat e PNLAT Sono sempre produzione di legno e così via. E qua ci sono i relativi valori, ok? Ora sì che ho solamente due colonne, la variabile e il valore, ok? Ora queste due le ho messe in grafico poco fa, come hai visto. Come si fa a passare da questa tabella, così fatta, a quest'altra? Questo è un processo... Che, eh, per esempio, io lo faccio utilizzando visidata visidata, che è, <coughs> è un tool da riga di comando, però <coughs> è molto simile a Excel, ma è molto più potente di Excel. Quindi, cos'è che ho fatto, ho preso questa tabella, l'ho salvata. Quindi, da qua ho fatto tasto destro, esporta salva, come di qua come csv lo salvo, naturalmente non gli ho dato, mh, quando l'ho salvato, queste le ho tolte queste spunte qua, ok? Nel senso che non voglio che mi dia il valore, ehm, la mappa valori, perché la mappa valori è un testo, siccome io devo graficizzarlo, a me serve il valore all'interno, ok? Quindi questo li ho tolti tutti e ho esportato solamente ehm, i valori che sono qua dentro, qua compaiono anche come string, ma in realtà all'interno ci sono numeri 0, 1, 2, 3, se non ho capito male, ok? Quindi esportando in csv, esporto in csv, questo te lo faccio vedere qua, ehm, ho esportato in csv, l'ho chiamato eh, dati questo qua vedi dati dati esempio da questo qua poi vado in eh, nella bash di linux e da qua eh, vd dati d'esempio e questa qua ok è quella stessa tabella esportata però qua dentro tu vedi i numeri questa volta qua in gugis vedi eh, la mappa valori qua siccome noi dobbiamo graficizzarlo, faccio vedere solamente i numeri ok? ora da questa qua come faccio io a, a, a, a creare l'altra tabella l'altra tabella, il mio obiettivo è generare questa che è questa qua, vedi? per ogni GID per ogni G ETHIC lo ripete tre volte quindi 122 tre volte, qua i valori 239 3 volte e qua i valori. Come si fa qua? Qua, naturalmente, mh, non so se tu hai visitata, se tu hai visitata, se non tu hai visitata, vedi, non so se in Excel si può fare. Comunque, questa è un'operazione, si chiama mh, Melted, sono tabelle Melted. Quindi, in questo caso, siccome voglio che Getic, intanto Feed non mi interessa, Ok, quindi questo lo tolgo. Qua su g lo rendo una chiave, una colonna primaria, univoca, univoca nel senso che eh, questa è e questa deve rimanere, ok? Poi passo sull'altra, eh, basta che io pg shift M, gli dico di fare il melted, e quindi vedi 122, 122, 122, quelli che erano qua li trasporta qua, P, PLO, PLE, PLN, 012, e così per tutti gli altri ok, quindi prima erano c'erano per ognuna una sola riga, ora per ognuna ci sono tre righe qua la variabile e quel valore ok, fatto questo l'ho salvata e il risultato poi l'ho caricato in QGIS in QGIS poi eh, vedete è questa qua che è questa e poi non ho fatto altro che creare una relazione di di progetto, vai su progetto, eh, proprietà, vedi qua già l'ho realizzata, ne facciamo un'altra, qua ci metti non so, rel2, perché già rel1 l'ho presa, rel2, e quindi eh, la tabella padre, questa qua prova, eh, la tua tabella, il, il campo di riferimento è Etic, questo qua e da qua questo qua è il tg ed questo qua, gli dice ok, naturalmente non lo faccio perché ce l'ho fatto, gli dice ok e poi ti risulta quando tu vai ad interrogarlo qua sotto, vedi c'è la relazione 1 quindi vedi qua, 106, tre volte qua ci sono i tre valori, 1, 2 e 3, fatto questo che questa relazione 1 a molti passi in eh, nel qua, aggiungi la mappa, ok, vai a creare mh, sempre l'Atlante, eh, nome pagina G-Ethic, ok, e, mh, ritorni qua, inserisci la tabella, per inserire questa tabella, la qua, questo qua, inserisci, naturalmente qua gli devi dire che si trattasi di relazione figlio ed è la tua relazione 1, ok? Per ottenere questo, altrimenti ottieni tutti i valori qua sotto. Ok? Questo la cancello, che è questa qua. Per il grafico gli dice, aggiungi grafico, anzi questo qua lo cancello, lo rifacciamo, da qua gli dice, aggiungi grafico, ok? Aggiungi grafico, vai qua, eh, gli dici i dati sono qua su dati, dati esempio Melted la mappa gli dice qual è che è questa qua e qua vai a prendere i valori nel campo X vuoi messo oh, le variabili e nel campo Y il valore ok se in questo momento se tu gli dici aggiorna perché scatter deve bar plot aggiorna ottieni questo qua però in questo momento non abbiamo filtri, ok? Quindi vedi che non varia. Noi dobbiamo collegare alla, alla mappa, quindi dobbiamo mettere qua dei filtri. Il filtro è modifica, tu qua gli devi dire che Getic deve essere uguale alla variabile dell'Atlante, che è page name, questo qua, ok? aggiorna, ed eccolo qua, e ora è legato, questo e queste sono legati ok, Guardate, le 236d, 236d sono qua, sono qua, i valori sono qua, 0, 3 e 1, 0, 3 e 1, tutto qua, mm, ciao!